Ciao a tutti ragazzi, mi sono Dayanetix e Marco007 e siamo tornati su Ash's Blue Abbiamo appena finito i G6, la parte di prima siamo Nella scorsa parte abbiamo Pissed fatto Dorf. la prima parte del mondo 5 e um, nella, in questa parte faremo un'altra metà Abbiamo completato al 100% solo questo, il resto ci manca solo le vite fortezza di ghiaccio, ma cerchiamo di sbrigarci eh, bella una parola Allora, uh, questa è l'ultima volta che sconfiggeremo la, la tanta talpa gigante come mini boss perché quella appare solo nei mondi dispari e ce ne sono solo 6 solo, uh, so, Vedi qui, secondo me c'è qualcosa Eh sì Secondo me è proprio irraggiungibile, però è, è possibile arrivarci in qualche modo, però. Vieni. C'è cioè un posto in cui Yoshi può stare, solo che è irraggiungibile. Aspetta. Eh, sono immortali. Sì. Sì. Sono come gli scimmie, andiamo. No, no, le posso fare in gomito. Non li puoi fare in gomito io. Suicidati. Commetto muoio adesso Si fa così Si mangia il pinguino E poi si vomita il pinguino Molto utile mi dico Allora eh, prendiamo questa aiuto Allora prendiamo la pianta piranha Aiuto Ok perfetto E io ho capito come si fa per Che fa? No, non ho capito soltanto dov dove si arriva all'entrata <ride> Ah, ok Allora, eh, vai Laggiù sì. c'era qualcosa Ritorniamo. Dove? Laggiù? Guarda Dove? Ecco, vedi? Questo qui eh. Boh Allora sì. Andiamo come ti dai adesso? No, sono, ho 10 di vita E di prendere tanto. Questi li prendo io. Eh sì, li, li prendiamo tutti e due Dice che sono cos Cosa? Si fa così, guarda Non cercare di mangiarmi, che vuoi? Perché non danno i gomitori? Alleluia guarda. Puoi fregare, tu commetti dai. E io prendo un gomitolo. Solo uno. Perché mi siamo serve tutto. Sì. Siamo ascend eh, siamo nel mondo dei top mia, bianchi rentezza, di Super Mario. Ecco. Così si fa. E li hai presi tu. Appunto, li prendo io? Sì, tranquilli. Vieni a prendere un po' di gomitoli. No. Cap chiedi? Oh, non gomitolo. Vieni. Non perdiamo tempo lì. Non li va bene. Non è attivata la spilla. E perché sì, non no. si illuminano? Che cosa? Due timbri li ho presi e non si.. Si illuminano. col background. Non sì. credo proprio visto che erano verdi. E il, sì, il background. non è che vedi che questa funziona. me l'ha illuminato. Anche ah, quello. Boh. E anche questo, quindi non è perché il background il background è sarei bianco Ok aspetta No mi sa che dobbiamo andare qua per forza Da Da Cioè si russo No Non lo so fare Sono buggato Però se capite chi sto imitando Siete bravi Un attimo niente si stay eyelash. No Cioè B No, eh. tu non lo conosci quello che sei, un samba, sei scemo. Billy tipo cioè tipo Billy... Uh, come si dice? Battuta che non fa ridere. No, è un... L'Eilish. Ok, andiamo, Giù, giù, giù. Niente, giù. Beh, abbiamo capito che Demitiz è un gay. Tu sei un gay. E, e non direi che no, sono miei gay. No, sono No, sono nivio. Mi ha pinguino. Avevo un, un compito. <ride> Uccidere. Uccidere. Mm, mm, vedi A me piacciono i cibi spaventosi. Quindi, oh mio dio, scherzi. Vola pinguino. <fled> Uh, prendi... Eh, chissà perché you, non danno i gomitoli? Il il, il, no, sa perché non danno i gomitoli? Perché io non li prendo. Ecco, perché non li e prendo. allora prendili. Ceccioli. No, visto che io sono il loro... Ah, grazie, il pinguino. Cioè, cioè letteralmente mostrato la via da lui. No, hanno capito che fanno schifo, allora hanno posizionato il pinguino lì proprio per farci capire le cose. <ride> guarda, asetta, guarda. Asetta. No, no, no. Guarda come fa. Union, Ok, allora lì stiamo attenti perché ci, ci ammazzano. Oh, mio Dio. Vieni, vieni. he fast, though. Perché? Ah, ho mangiato tempo. <ride> Dopo il pinguino, ho mangiato dammi te. Il bimbino. Pinguino. Bimbino. E attento, qua bisogna nascondersi dentro. What a silly boy. Oh. Dai, ne tipo, moriamo lo stesso. Aspetta, aspetta. Lì sì. sta un timbre. Lo allora, prendere You fat, You fatto, fatto fat, fat, fat. You fetzy. Fat ok, toliti. Voglio andare lassù. Ma che ci sono appena andato, lassù. Ah, lì sopra, ok. Non lì, non si va così. Non sì. importa come si va. <coughs> che schifo. Uh, Marco, il coronavirus. Marco, coronavirus. Andiamo. No, vai tu. Ah. Non voglio morire, sono full vita. Uh. Stupido pinguino, scusa, <ride> volevo mangiare il pinguino. Siamo... Un attimo. No! Mi hai ucciso! No. Tu mi. tu ti, ti sei ucciso. Non è mica colpa mia. <ride> sì, mi hai sparato! Cioè, quando ti, ti sei sparato fuori dalla mia bocca, mi hai fatto un po' di knockback. Ma vai, vai, le scuse. Noch back Notch is back. Ok, uh, dobbiamo andare giù Infiltriamoci qui dentro. C'è un filtrato. Tu, tu vai nel secondo. Non c'è il secondo. Non c'è il buco nel secondo. Si, sì che c'è quello lì. Intendo il secondo col buco. <ride> e non c'è niente Ok, andiamo. Vai, Ah, così. siamo in una. ti, ti faccio. <ride> no, uh, lì sopra. Ci sei andato. di ever Vieni. Eh, no, non possiamo andarci. Vieni. Ci andiamo. Oddio, oh, <ride> si va. Ci si va. Vedi, da qua. Perché rischi di uccidermi tanto per fare una gag? Quale gag? Non è una gag Allora <ride> no, perché mi hai tirato a vuoto ah, i pinguini ti gittano <ride> indietro. Oddio Sarà stato il pinguino, ecco, non ti eh, si è lanciato. Allora, i pinguini ti gittano. No, non è Scusa, mi devi spiegare questa logica. Come faccio a gittarti in avanti? Se tu mi spari in avanti? No, indietro mi hai gittato. Infatti noi okay. stavamo su una piattaforma piccola ah, e tu mi, gettato gettato in... gettato tu mi hai gittato Tu mi hai gittato indietro quando, quando mi hai fatto knockback quando ti ho la, la, la si è sparato via E tu sei sparato via dall'altra parte Capito? No probabilmente non hai capito perché faccio schifo a spiegare e tu fai okay. schifo a capire Ok No mm. io non faccio schifo a capire se sì. si fa a spiegare quindi non si capisce niente sì, Cosa? Del, del lang, <ride> Ma mica fanno così i pinguini nella vita sì, reale, io l'ho testato. Sì, i pinguini se li lanci <ride> mica dittano così. Ok, adesso aspetta. Adesso, wow uh, Tutto al smart. 100% per okay, la vita. Imbollati. Non, non perdo l'occasione di poter fare il, il livello al 100% Appunto, quindi levati Quindi tu cerca di non morire Sì, come faccio a morire con i pinguini? Guarda come sono adorabili Senti, Mi, mi spintonano via. via, mi spintano via perché sono sofficiosi Ecco, ecco il paolo Ok Ok, ok, ok, tutto ok, ok. Mi prendo pure le vite extra, mi Vediamo. prendo. Vediamo, dobbiamo assicurarci. Mi prendo pure le vite extra, mi prendo, signore. 25 di vita. Affrontiamo questa tanta. Io volevo un pinguino gigante però come boss. Sarà quello il boss finale? No. Di questo livello? No, questo quello gioco? è uno sniffit. No, il boss finale di questo gioco è il pinguino gigante. Non sa Ah si, sì, del gioco si, sì, di questo mondo è uno sniffit. <ride> che ci vogliamo? Di nuovo Non ci credo E va bene E vorrei una bella rinfrescata caro Josh. Josh Una rinfrescata col solito vecchio nemico Che ho battuto già tre volte Ok Beh sì, in effetti è una rinfrescata sì, Wow Di nuovo In bolla Oh no Non so dove sia Non ne ho la minima idea Do dovi devi, devi, fare lo ah, yeah, devi fare lo schianto a terra Ok ho capito eh, sì. Però non starci sì. sopra Ah eh. Vabbè tanto tu sei in bolla sì, ma come faccio? Aiuto Salici sopra e schianta a terra bravo. No intendo vero Easy peasy era, era velocissimo Mi ha mi, mi letteralmente sotto piedi E Z Lemon Squeds Ah ok si sì, puoi mangiarli Vabbè è tanto è inutile mangiarli Mion mion mion Ora tornerai a fare la stessa cosa? Oh, no. oh salve Che cosa fa? Oh no <ride> Che fa? <ride> Tutti la mano sul meno lo Poi so non lo eh, spammare anche se non vieni da me Oh non è giusto no. Non è giusto Che infamata Non puoi farlo due volte Cioè non è leale Beh ricordati che lo fa due volte Oddio Ah il tuo casco è inutile Posso fare così <ride> Beh è utile anche se neanche prima oh, lo potevi no. colpire in testa Ora farò non morire E okay, ora lo fa di nuovo Esatto E ora muore invece Perfetto Tipo questa. Serve lo schiato a terra, oppure oppure li salto addosso e basta. Uh, mi sa oh. che, uh, sì, posso prendere due colpi ancora. Sì, però se prendi due colpi abbiamo perso. Oh no, è venuto lui ed è grasso. Oddio. <ride> però era tanto grasso. Troppo grasso forse. Non, non premere. Oh. Lo so, non sto premendo. Sto è arrivato da solo. Mi sa che perché sto scuotendo. Io direi di arrivare. Ah, il valore più. Aspetta che mi uccido un attimo. Marco, ma sì, io ora cerco di non... Aspetta, la foglia si lo fare. fa tre volte sicuro. Vieni, vieni, okay, e ora immollati. io mi vai di di nuovo Vai via, inutile Marco. Vai, vai, yeah. vai, vai, vai. Yeah. Yeah. Ok, easy, easy. <ride> un corno Easy, it's that. Easy, the un corno. mon almeno 12 minuti mon mon mon mon mon mon mon mon mon mon mon mon mon mon mon Perfetto, 100% un livello da chissà quanti anni Dal al mondo 4 2, o 2 Che poi la parte 18 Eeeh. sarà l'ultima parte Quindi a noi ce ne mancano 4, cioè ce ne mancano 4. Quindi se, volete, se non volete che Undertale sia il prossimo gioco Oppure volete tanto che Undertale sia il prossimo gioco che facciamo sì, sì, Votate sì. sul sondaggio uh il coso di fuoco, fuoco. di fuoco okay, che cos'è? Yoshi brutto non mi interessa non Yoshi cambiare modalità questa è la prima volta che facciamo un sì, livello 14-20 l'ho appena detto io vivi cattivo no nel tuo. senso premi è da un casino di tempo che non facciamo sto il fuoco, st un liv un livello dal 4-2 e mo ci chiedono di fare la cosa lì la la modalità facile l'ho cliccato io cosa? Ho cliccato io e meno, per ah. sbaglio Pensavo ci fosse un'altra cutscene Nemico cattivo Sì sì, sono brutti giochi di parole Orribili proprio, che non suonano bene affatto Oh no, ti prego È sicuro, capo. è sicuro come la morte che, che ci saranno punti in cui se non siamo veloci abbastanza ci coprono le cose ma Probabilmente l'hai appena attriggerato. No, non penso proprio. Vabbè andiamo. C'erano i nemici sotto. Oddio, che è successo? Allora, vieni tu, andiamo. Io mi sono messo sotto perché se, se fossero cadute... Ah, niente, gomito di più. Oddio, no, no, no, no. Che okay, no, no, no, no. Le fa cadere questo. Ah, ok. Allora stanno... muoviti. Ah, invece è una cosa buona. Ah, mi dà Ehi. pure i gomitoli gratis. Perfetto quella vai là, spingi là. Perfetto. Ah, comunque ah, io cammino. mi devo suicidare, credo. Eh, fallo. Sì. Fallo, non, nessuno. Dovrà. Beh, che lancia letteralmente pale di neve. Cioè, no, gomitoli bianchi. Ed è quello che posso mangiare anche loro. Le scimmie non le puoi mangiare. Sì. Prendi uh -huh. Ma se io non sono uh, Vita Ora lo sono Mi sono appena suicidato io Sempre male di te le prendo io eh. Senti tanto ci sono abbastanza così Mi fai morire Che vuoi <ride> Che colpa mia oh. Ok vai Aspetta Dobbiamo scegliere una via su su su La via è questa solo Ah lol Bene, finalmente. Questo prendi un po' sospetto che non ci sia niente. Provo. C'erano già fini, due segreti. È finita so. l'era del suicidio e non possiamo più farlo. Vuoi dire tu non lo puoi più fare? Oh, okay. the life of the devil dice simul. Pensa ah. che se siamo sotto moriamo comunque, molto probabilmente. Scimmia! Yeah. Oppure ci e viviamo per sempre, ah, per sempre. Morta. Let, per, per sempre intendo letteralmente per sempre quindi non possiamo più morire quindi è no. Silenzio basta. prendi la scimmia e ora lancia la contro l'altra scimmia ma c'è la neve vieni qua oh. e se c'è la neve è natale sono se è veloce. natale siamo tutti uh, più ridi, buoni quindi... controlliamo un attimo qua non sei morto meno male che non altro. sono morto uh. se è natale siamo tutti più buoni quindi quindi ti voglio regalare una scimmia, tieni. <ride> Ti regalo un ceffone, ma Facciamole facciamo combattere le nostre scimmie e mia vita. Perché? Ma che ne so, ero già allente. Ok, meno male. Pensavo si morisse. Vabbè, nel caso. Ho, preve ho, ho prevenuto. Cosa fa? Altra oh, animo. Ok. No. Cosa no? Non è che ha seppellito qualcosa No, non si sono seppelliti Ok, si è volevo dire Andiamo Seppellito Seppolto, seppellito è la stessa cosa Non si può dire seppellito Invece si The letter of the two cannot be said Dove fai? Vieni, vieni, giù, guarda giù Vediamo se c'è qualcosa Bene, ora non possiamo più seppellito risalire Se morirà l'amore però Abbiamo il flutter infinito Ok, abbiamo il flatter infinito tanto Ok Vai, non c'è niente, basta sì ma dobbiamo tornare indietro Ah non possiamo E come facciamo di tornare indietro? Ah, dobbiamo non, andare non giù più. Come facciamo ad andare giù? Non dobbiamo andare Perché vuoi andare giù? Perché c'è un'altra via eh. Ti ricordi prima del team del gomitolo? Marco c'era il tubo Quel tubo lì era di entrata e uscita Ci siamo già usciti e siamo andati sopra Sì è giù C'era anche altra neve che io ho evitato per non cadere E noi siamo qui Sarà solo un fosso senza quando Speriamo, speriamo che non abbia il timbro. Oh, mitolo. Dico, mitolo. <ride> Ho preso il timbro. Ho preso il prima mitolo. che cadesse. No, timbro, era un timbro stavolta. Bene. Uh, come salgo là sopra vado vale a prendere molto Sai, non è molto facile. Ah sì. Oh mio dio. Bravo. Era inutile. Tu sei inutile. Tutto come quel tipo timbro, vedi? Nice. Dimmi che è il secondo, dimmi che è il secondo, si sì. ah, okay. attento al lucky tu sta cadendo <ride> Si sì, mica cade, ti cade in testa ah, okay. Era il secondo il gomito no? Bene sì. ora corri <ride> Ma tanto Bene Io volo E qui mi tocco su una volta Bam Fatto Eh? Da dove è uscito? Infame Che mangio sempre prima la, la cosa? E' più in alto Attenzione alla scimmia che da uccidata. Quello un catenaccio, Dobbiamo, sì, dobbiamo non buttarlo non giù. Slidey, slide. Aspetta eh? faccio così. Ok. 9 <ride> su 20, oddio, stiamo andando malissimo. Ma non è vero, siamo praticamente a metà livello. In po' ti dice che non ci sono stack di gomitoli così Da nulla. Vedi? Questo, me lo dice. Il fatto che stai morendo. È il primo cerco in qua tanto. Ok, uh, ora che. come facciamo a decidere? Sì. Ah ok, si va giù e basta. Ah aspetta. Ehm. Um. Esatto. <laughs> Scusa vai qui. What's the east? Oh dear. Bene anche. Uh. Oh the nose. Attenzione al lucky tu o al lucky io Ah da Mangiano tutti i palle di neve Cioè gomitoli bianchi Questa non la prendo io Esatto Era prevedibile Ok qui c'è il fiore L'ultimo fiore abbiamo saltato tutto E qui c'è un Probabilmente l'altro bel... fiore sta da un altro C'è un bel timberlake Tanto bello non è Timberlake Beh uh, andiamoci um, quindi che cosa c'è? Niente, abbiamo preso il sole, andiamo. Okay. Fiore. Ci manca il terzo fiore. Magari stai in quel coso della Yoshi trasformato. Penso. I, I qua si va avanti. Aspetta, aspetta. Si va avanti. Qua si va avanti. Se fosse un punto puntino non ritorno, si come l'altra volta. Qua è lo, oh, no, è lo Yoshi, Yoshi. giganti per me. Ma meno male. Almeno qua non dobbiamo fare nulla praticamente se non no? premere B e poi fare... Salve. strage di scimmie. Muori. Che benessere è tipo, ma pure distruppo... questo lo facciamo 30 volte. Ho distrutto le scimmie, man. che benessere. È bello, va bon, bon. Del mondo 3 che non vediamo quelle galline Oh, oh. scusa, hai fatto che con la riporiamo non vale niente. E mm -hmm. è tipo il mio stupido. <ride> hai visto l'uovo gigante? Eh, sì, io l'ho visto, l'uovo gigante, eh, signor Marco. Marco. Uh, rompiamo tutto per sicurezza eh? prendi il tempo corri no stava, stava proprio sopra la mia destra yes. ok schianto a ah, serra wow ok, okay. Sbaglio, ci danno sempre meno tempo per fare queste scene. Eh, uh? uh, sì. era proprio qua dietro. Ah, ok, non abbiamo visto che quello era una cosa. Uh, non c'è il fiore da nessuna parte. Andiamo, andiamo, andiamo. Come andiamo? L'abbiamo saltato. Non lo so, speriamo, speriamo in bene. Cos'è apparso, scusa? Ah, Fessi... così. Sì. Vabbè, si fa così. Ah, è vero, non. Non c'è niente. Muori scimmia. Uh, altra. Oddio. Hai sepolto dei timbri. Probabilmente. Eeeh, cominciano rifiniti. Ok, eh, dobbiamo rifare il livello. E qua. Uh, questo è strano. Perché hai bottonino? Grazista. No, sono tutti bianchi i bottoni là. Bravo Marco. E <ride> sempre... eh, dobbiamo rifare il livello, ma vabbè, tanto almeno non siamo già un'ora dopo il secondo livello. Questo video, questo video sta andando bene. Insomma Potrebbe andare meglio Però vabbè L'unico video che è andato meglio di questo è il primo video Dalla lunghezza <ride> media di, di questi video Non, non mi posso proprio lamentare Sei, uh, Se abbiamo tempo potremmo pure farne un terzo se, se va bene come questo però Ok do ok Siamo fuori dal livello Abbiamo sbloccato uno Yoshi, Yoshi più E bello. ora ritorniamo Dove vai? No so vedo questo livello è? Ci rivediamo al fiore e ai timbri io rimetto la spilla Rimetto Rimetto so, La spilla ti, ti ho sentito dire mi metto no. Vabbè no, eh. Ok vai sali Perfetto eccoci qui Abbiamo provato tutto letteralmente okay. No in realtà, in realtà io già avevo un, una piccola idea Però vabbè Ora ci Cosa c'entra? Io ho detto Abbiamo ci trovato tutto. Con tutte le cose Ora finiamo l'ultimo livello Di oggi Yeah. E poi passiamo a Paper Mario <ride> Almeno là non devo fare niente Lui, là non, non, deve, lui non deve fare niente Io, io non devo stare a, uh, ad arrabbiarmi no. No. Per il patto del, del tempio Perfetto via corri Ultimo livello Boom Labirinto glaciale? No problem perché posso vedere gli oggetti invisibili Oh no labirinto ha detto e, Ci pensi che è solo una stanza enorme no, no. con dei cosi che devi no, cercare? No. Sono quei cosi là che si muovono e ci sono i buchi dentro. Eh, anche. Che, forse anche quello, quello Ma è probabilmente lì. non è così. Sì, gli probabilmente gli gli come quell'altro livello labirinto. C'è quello quello oh no. già un timbro qui. C'è già un gol. Segreto. Yes. Ah. Ah. Ah. Ah. ah. Ecco perché non sono morte. <ride> Uno zoom così grande mai visto um, nella storia di, di Mario. Madonna. Ah, sì. Madonna. Oddio, ti ho detto! No, brutto! Secondo me Perché? questa è solo una stanza grande. Quindi si può, non no, tornare. qua non eravamo prima, per esempio. Eh? Già, già dovevamo andare nell'altra porta all'inizio. ricordi che siamo andati invece. non ho giù. capito niente. All'inizio dovevamo già andare in un'altra porta. Dai, eh, Tanto eh, credo che si possa tornare indietro No, si può sempre tornare indietro, ma il problema è come Uh, boni Bonk Mi dice roba <ride> eh, Sì, ma non avresti dovuto prenderla di già Non fa niente, non lo faccio Io faccio quel che voglio, ok? Eh? Non, nessuno mi dice cosa non Ok, la freccia ci lì. Quindi, quindi, quindi è l'inizio, Questo è l'inizio, sì Ah, ok, okay allora, allora Ora attimo. andiamo sopra invece di... Dai, vai. Ma se siamo arrivati là sopra Intendo là Eh? Siamo arrivati dall'acqua. E' ma è là che si va. Ok. Ciao Marco, ci vediamo domani. Perfetto, ora uccidiamo questa chioccia. Chioccia. È una gallina. Gallina, tra virgolette. Sono tre bambini su. Tre bambini. Sono tre bambini sui. Sono fatta a prenderla io. Ah sì, certo. Perfetto uh, Lì dobbiamo scendere Quindi Ho sentito una nuvola Qui c'è l'ultimo Sono già full vita Perfetto Non mi sembra nemmeno un livello Tanto pericoloso questo E poi è la musica tranquilla Giusto Vai Marco Flutter possiamo. Flutter Marco Non mi interessa che non possiamo Noi lo faremo così Così non ci dobbiamo E questo stessa. è l'inizio Torniamo Sì lì. Rientriamo qua Stavolta prendiamo un'altra strada Uh... Uh... Andiamo... <ride> ci siamo già andati. Ci siamo già andati. No, qua sopra. Intendo. Lì sopra. Ci è da dove siamo arrivati. Sicuro? Sì. No, è Ci siamo assata. già stati. E se invece di andare in quella porta andassimo sopra? Non ci possiamo andare sopra. E andiamo avanti e basta. Infinito? Oppure andiamo uh. qua. Po', po', po'. Super Nintendo? Ah, ah siamo wow. al punto di partenza No, no, no, no, guarda, guarda, guarda Secondo me, se continuiamo così C'è altra roba Da esplorare Comunque sì, è una stanza enorme E basta Vai Non ci possiamo andare lì Instant Invece play. sì, devi aspettare questo Voglio fare le curva prendi quello oh, no, ho dovuto farlo io da sotto ma oh. marco or mar, or Opera. che eroe ha fatto qualcosa che eh. io non sono riuscito a fare aspetta wow. vediamo ah, qui qui mi sembra che si possa cadere qualche... si sì, infatti c'è roba lì vai uh ok se, se perdiamo qualcosa in questo livello. Mai sia, comunque prendi il colpo. Ah, è l'unica cosa che c'è in questa stanza. Vediamo. Uh, ci manca il secondo gomitolo. Quindi. Vai. Secondo è una cosa relativa, visto che in sì, un labirinto. Nell'ordine del gioco. Qua dobbiamo entrare ma ci dobbiamo fare tutto il giro sì. Siamo di nuovo all'inizio. Quindi ora. Si può andare qua. più giù. Ora siamo giù, quindi adesso prima di fare. perché non torniamo all'inizio? Guarda guarda ho non... un'idea, ho un'idea. Ma se lì ci siamo già stati. Adesso andiamo qui. Andiamo ci siamo questo. già stati. Poi, aspettiamo il serpentello e andiamo oltre le spine e andiamo in quella porta lì. Ok. Quello che intendevo. Anche se secondo me lì ci siamo già stati. Ci siamo già stati. Eh. Non importa se ci siamo stati o no, dobbiamo darci lo stesso, non, non sappiamo dove andare. <ride> Tu avresti un'idea migliore? No, e allora. Torniamo indietro, facciamo, stiamo, andiamo sulla porta nah. eh, che abbiamo scelto per prima e poi se, torniamo in, andiamo, aspetta, scegliamo no. le, le, quelle che abbiamo, non abbiamo scelto. Oh, misto. Torniamo indietro. Perché lì ci siamo già stati, eh, non me la ricordo. Qui? Qui no. Non, non mi sembra, no, ci sono già stati un casino di volte. Due. Giù, ecco. Siamo all'inizio. Ecco, eh, ora questo. prendiamo questa via che abbiamo preso soltanto una volta. La via Lattea. Milky Way. Milky. <ride> si dice. Milky Way. Uh, qui ho preso già il coso, non si può passare in nessun qui. modo. Uh, mi sa che siamo andati là sopra, quindi ora andiamo qua. Ma ci siamo già stati qua. Ah, uh -huh. Sì. E allora dove? Uh. Perché ti sei imbollato? Hai perso i gomitoli. Allora. Gomitoli. Andiamo qua su ora. Uh, va bene. Anche se ci eravamo già stati. Abbiamo capito che siamo stati ovunque. Dobbiamo trovare un'altra via. Milky Way. Ehm.. Um, ci siamo così. già stati. Facciamo così. Andiamo <ride> dal serpente. No. Quale serpente? Quello che ci porta in alto. Quale porta in alto? Quello che ti deve far salire il titolo di qua Scusa Qui ci siamo già stati sì. Ok ora Aspettiamolo fino alla fine il serpente bene, Ci vorrà un po' di tempo si... Però forse ci porta ancora più in alto di vediamo quello Vediamo dove disisparisce Disapparisce Che giorno è oggi? 11 settembre oh No, venerdì, non settembre Vieni qua, così, sprechiamo meno spazio È il giorno del 9-1 siamo 1, andati? 1. Eh, sì, ci siamo già andati Oggi è l'11 settembre Sì, oggi è l'11 ecco settembre Ecco qua, perfetto, una nuova via 19 anni fa 11 anni fa 11 anni fa, 20 anni fa Yes, è il secondo il brutto disgraziato sì. Volava già oh, e lì c'è un'altra roba. Esatto. E, e ora, ora c'è. seguiamo avviato. questo. Il bello di essere andati da tutte le parti, è che ora, e ora è che ora possiamo fare di tutto. Sì. Perfetto, qui c'è un coso. E così si va avanti, tanto siamo già arrivati da vai tu. Yes. Yes. Ora possiamo siamo... shortcut, è una shortcut. And uh, andiamo di qua. È una shortcut. Sì. Ci potevamo già andare là, mi sa. Quindi ora. Come, come mi sa? Andiamo. Vediamo che cosa ci. dove ci porta. Tipo lì. Cioè qui non ci siamo mai stati. Mentre qui. Poi non volevo fare il giro. Andiamo a tutti. Senti, un attimo vieni. Ma se qui non ci siamo mai stati. Guarda, io non me lo ricordo affatto. Imbollati. E eh, ma giù. And andiamo un attimo. Giù, ci siamo già stati. Siamo stati da tutte le parti. Abbiamo preso tutti i collezionabili dall'altra parte. Una Ne no, abbiamo preso solo due. Ora, allora. Superi. Scendiamo giù. Vediamo qualche nuvola. No. Aiuto, aiuto, aiuto, aiuto, se sì. Segui. Segui il serpente. Seguiamo il serpente. Ma se io stavo già seguendo il serpente. Seguiamo il serpente, serpent. Mi hai fatto uccidere. Fatto. Non ti di qui ci siamo già stati. Appunto. Qui giù, giù intendo lì. Giù abbiamo preso il timbro. Lì ci siamo già stati. Come? È impossibile. Invece sì, abbiamo, da lì abbiamo usato il Flutter per prendere il timbro. Il Furattorooo. Anche se il non avremmo dovuto. dovuto. Non, non l'hai mai chiamato Furattorooo. Furattorooo. No. Dove andiamo? Dobbiamo usare quei bouncy boys per bouncy, andare sopra Bouncy bounce. No, risparmiamoci la cosa, vieni. Flutter. No, flutter. No, no, no, no, no, no, no. Ciao Marco, ciao Marco. Grazie. Potevi aspettare che tutto salta in testa ancora. Grazie. Ora oh, amore. Uh, bottone. Ops. Perché è addosso a me? Volevo fare così. Devi Volevo, fare così. Volevo fare così. Volevo fare così. È immortale. Ok. Sì, Marco è immortale. Come no? Uh, bouncy, bouncy, bouncy. Andiamo qui a sto punto. Non andare a pezzi. No. Lì c'è altra roba. <ride> Lo so, però anche qui sta altra roba. <ride> lol, lol. Allora. Oh, non so. oddio l'ho preso al volo l'ho preso al volo, se non l'avessi preso al ah, volo sarei stato fregato fino a che non abbiamo preso l'angolo sì, attento, ma... attento, attento difendimi okay. difendimi, mi hai mangiato no, difendimi ok, abbiamo preso tutto finora venite qua, bouncy boys andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo. Ora dobbiamo tornare indietro e fare l'altra strada. Altro checkpoint siamo tutti vita mazzo. Oddio, aspetta, sono, ci sono troppe strade. Stiamo andando troppo avanti da questa strada. Ah beh non vuol dire niente, possiamo sempre tornare indietro. Bonk, bonk, bonk. Devi entrare dentro il quadrato. No. Nah. Ecco. il quarto, ok, quindi sembra la rotta. Ok, questo corsa. fa un cerchio. Andiamoci nel muore scoperto. Bene, ecco qui un altro serpentello. Che mi sono perso. perso? Oh, mamma, ho perso il serpente. Oh no. Che peccato. Che poi il nome in inglese non sì, c'entra proprio nulla. Home alone. Uh, home alone, sì. Cioè da, da a casa da solo a mamma ho perso l'aereo. No, aiuto! Intermente. I have smarted you but you have smarted my smarting. No, ho smartato che tu sei grasso. No, no. Niente, ho perso. Allora, dobbiamo aspettare il ritorno. Dobbiamo adesso. aspettare il ritorno di quel serpente. È lunghissimo. No. C'ho anch'io, tu. Ok, allora fai andare a me. Così mi sacrifico. Lo sai che non ci sono più il checkpoint? Sì, ma io. dove sei finito tu? Come dove sono finito? Sei caduto! che no, devo fare? Mica posso farci nulla Sì, magari Prendi il bottone e spara Ora il bisogno, bottone Ora ho bisogno di una nuvola Vai, prendi Muori. il bottone e spara il bottone oh. Ma era Quanti pure guai. inutile ucciderlo Quanti tutto. guai che ci ha causato il ciccione Tu vieni qua, neanche ci causi tu Uh, entriamo in quella porta? Vai lì prima e poi c'è so un'altra via che Wermst. potremmo prendere. Worms. Dovrei andare. Ooh. Grazie, avevo un conitolo, ora non ce l'ho più. Usa me. Sono sempre io ad aiutarti. Toad. Toad is an amazing tool. Toad Toad is a tool. Toad is an amazing tool for us to use. VITE! Ah! Prendi a prendi a prendi la vita! È, è caduta nel barattere infinito! Eccola! Yeah. Perfetto ce l'ho! Sicuro? Sì, ce l'ho. Bene, ora però, però dobbiamo riparci la strada. Tali, andiamo qui. Qua c'era il nemico prima un nemico. No, non stava qui il nemico. Vai! Anzi! Scusa eh, Puoi ucciderlo? No. Ok Attento. Una Ma battaglia no. difficile da battagliare. Molto senti, senti, lascia stare. Yeah, è morto finalmente. Ora possiamo sì, andare in questa. Abbiamo ripreso comunque, giusto per precisare. Tu adesso devi morire, però, si, sì, lo so. Ora è libero mondo. questi e mi uccido. Ah. No, no, che fai? Non farlo tu, ti cadono addosso. Quindi che fanno male. Invece si sì che ti fanno male, sono nemici Non ti imbollare, sei scemo Io stavo per suicidarmi Sono franco Ah grazie a te un gomitolo medio Nemmeno grande, medio. Andiamo qui adesso sì. Non so più dove andare Troppo casino Ok, uh, qua qual era? Qui ci siamo già stati, andiamo lì per, Perché noi stavamo andando qui E Noi lì? stavamo andando qui, o qui o qui Noi deciditi io Le mi dico di che stiamo andando so. qui c'è troppo ci sono troppe vie e eh, lo so è un labirinto allora stavamo uccidendo queste queste queste questo vie. soltanto che tu ecco gli uccisi entrambi andiamo questo usami come gomito perché tu, tu sei in max vita quindi possiamo farlo iee fiori finiti però tipo non manca solo un timbro beh ora di regola ecco, cosa dobbiamo fare dovevamo andare due via. timbri due timbri e un gomito No, no, non andare Che questa mi sembra troppo sospetta Ok, mica. andiamo Andiamo in quella via lì E poi io credo che sia finito tutto No Ok, Valza, entra, entra. Se, Qui Sì Non ci siamo andati là, giusto? No Ecco, lì c'è una nuvola Speriamo bene Ok, no Andiamo Come ci arriviamo? In effetti Andiamo più giù Cioè, non, è, non no. ha senso Come dovremmo arrivarci se senza questo? Non ci sarà altro, forse Andiamo andiamo Sì, giù. e quali porte? Scendiamo. Con quali porte? Andiamo Qui ci sono altre porte Tipo qua Sì, ma non por non c'era nessuna porta lì Ah, ok, non l'avevo vista Non c'era nessuna porta No, non si vedeva proprio perché questo è il quarto layer Ok Sono finita. da Bello, eri già prima Lo so Ok, aspetta Liriamo. Timbro, tutti. ultimo Manca timbro. Manca solo i gomitro ora. Allora. E poi. Ah, sta lì, sì. non saltare. Sì. Completato al 100% Ora tu cerca di imbollarti o stai al sicuro, stai safe. Ah, non, non ci sono nemici. In vista, quindi. In visa. Psych ah, Yonara. Oh mio dio! Beh, non era difficile, noi... però è stata basta. Aspetta, fatto. se la salto io. Tu vai via. Guarda qua il tempismo. Se. Potentissimo. Tac Ma nah, uno dei video più corti in, in tanto tempo <ride> 46 minuti Beh, video più corti di Yoshi Per Mario non è affatto un problema in fatto di tempo <ride> Mi riferivo a questo infatti Bene, pure al primo colpo Quindi non ci dobbiamo preoccupare di niente Qui Bene, quindi nella prossima parte di Yoshi's Bully World Finiremo il mondo 5 Con il solito livello segreto Che durerà un'ora e mezza già da sé Che ovviamente dovrò sclerare a farlo Tipo quello scorso. E niente, scrivetevi, rispondi al sondaggio. E eh, noi Ci vediamo alla prossima parte. Bello so, Yoshi. Alla prossima.